Un saluto a tutte le persone che, che sono collegate e che si, si collegheranno a questa, a questa video intervista. Io sono Stefano Solaro di Ideen Sottosopra, e eh, l'approfondimento di oggi fa parte di una serie di interviste a, ad attivisti, esperti, ricercatori, accademici su eh, quelle che riteniamo siano istanze molto importanti per la società italiana. Questo ciclo di interviste è promosso da un, da un insieme di associazioni, tra cui, appunto, Idee Sottosopra di Milano, di cui faccio parte, ma anche ESC di Palermo, Nuova Direzione, L'Indispensabile e Network per il Socialismo Europeo, tra le altre. La lista completa, comunque, è sia sotto il video che prima del video. Dunque, eh, l'intervista di oggi si inserisce in un blocco tematico dal titolo L'Urgenza. Della necessità di un soggetto politico popolare in Italia. E nello specifico il tema che vogliamo trattare con il nostro ospite è come si costruisce un programma contro egemonico. Quindi saluto il professore Massimo Pivetti. Buongiorno. Eh, il professore, per chi non lo conoscesse, è stato ordinario di economia politica all'Università di Roma La Sapienza, dopo aver insegnato nelle università di Pavia, Modena e Napoli. Si è occupato, tra le altre cose, di teoria della distribuzione del reddito, economia degli armamenti, economia internazionale, economia e politica monetaria, storia dell'analisi economica. Uh, uh, tra le numerose pubblicazioni del professore ne vorrei citare due in particolare, perché entrambe hanno a che fare con il tema di oggi, ovvero la scomparsa della sinistra in Europa e il lavoro importato, scritti insieme al professor Aldo Barba, che è stato anche lui nostro ospite in, uh, in passato. Ora Lascio la parola al uh, professor Pivetti, magari inizio con um, una delle domande che andremo a, a fare al professore oggi, ovvero, nello specifico, uh, quali sono oggi gli aspetti di analisi economica da recuperare con più urgenza all'interno di una prospettiva di classe? Ma io... <coughs> Gli aspetti di analisi economica io direi l'analisi delle interrelazioni tra eh, occupazione e distribuzione cioè tra livelli occupazionali e distribuzione del reddito tra profitti e salari eh, perché questo eh, aspetto dell'analisi economica è particolarmente rilevante soprattutto eh, oggi eh, i lavelli occupazionali sono tra i determinanti principali della distribuzione del reddito tra redditi da capitale e impresa da una parte e salari dall'altra. Eh, questi aspetti, cioè queste interrelazioni tra occupazione e eh, distribuzione, sono eh, una parte dell'analisi economica che è particolarmente presente eh, nel, nel contributo teorico di Marx, ad esempio. Eh, cioè eh, Marx nei suoi scritti sottolinea come la distribuzione eh, dipenda eh, dai, dalle forze relative dei combattenti, eh, cioè dal eh, potere contrattuale dei salariati, che ha come determinante fondamentale i livelli di occupazione. Quanto eh, più ridotta è la disoccupazione, tanto maggiore è il potere contrattuale dei salariati. Diciamo che quando la disoccupazione è piccola, il colpello alla parte del manico ce l'hanno i lavoratori. Quindi, diciamo, i livelli occupazionali sono un determinante cruciale dei rapporti di forza e quindi della distribuzione del reddito tra profitti e salari. A sua volta però i livelli occupazionali sono un determinante fondamentale eh, dei, eh, dei livelli occupazionali, nel senso che eh, quanto i livelli occupazionali dipendono dalla domanda di beni e servizi, che si genera nel mercato. E un determinante fondamentale della domanda di beni e servizi che si genera nel mercato è il livello dei salari e anche la quota dei salari nel reddito. E quanto maggiore l'occupazione quanto più alti i salari reali, tanto maggiore è la domanda di beni e servizi che tenta a generarsi nel mercato e quindi i livelli occupazionali. Quindi c'è una forte eh, relazione tra questi due aspetti eh, della, del funzionamento del modo di produzione capitalistico e anche appunto queste interrelazioni tra occupazione e distribuzione eh, sono fortemente coinvolte nella eh, quella che Marx indicherebbe come la contraddizione fondamentale del modo di produzione capitalistico. Qual è la Secondo lui, correttamente, io ritengo questa contraddizione fondamentale, consiste nel fatto che eh, i lavoratori in quanto acquirenti di merci sono importanti per il mercato, eh, ma in quanto venditori della loro merce, cioè la forza lavoro, il sistema tende a ridurli al minimo del prezzo e quindi... Eh, e quindi a generare dei problemi di assorbimento di ciò che il sistema è in grado di produrre dato lo sviluppo delle forze produttive. Quindi insomma, questo è l'aspetto dell'analisi economica fortemente collegato all'analisi marxiana del capitalismo che io indicherei come molto rilevante da recuperare e sul quale concentrare l'attenzione. Grazie mille, professore. Serviva questa domanda anche come introduzione per, eh, per quello di cui, eh, insomma, per il cuore dell'intervista di oggi. Perché ci interessa poi chiaramente avere anche un collegamento con, um, con la situazione attuale. Quindi... Um, Sappiamo che, eh, nello specifico, lei nel corso della, della sua carriera accademica, eh, chiaramente ha, eh, ha avuto anche un focus sul, eh, sulle politiche keynesiane. Eh, Quindi il, la, do, la seconda domanda è: um, se pensiamo a delle politiche keynesiane. Classiche um, nell'insieme del, del quadro politico attuale. Quali di questi strumenti sono tuttora uh, utilizzabili, implementabili, servirebbero oggi e quali invece forse andrebbero, andrebbero sostituiti con altri? Ma dunque, per mh, diciamo, uh, strumenti keynesiani classici, normalmente si intendono la politica monetaria. E eh, la politica fiscale o di bilancio, no? questi sono i due, eh, i due strumenti fondamentali di politica economica eh, normalmente indicati come gli strumenti di politica economica keynesiani per eccellenza. Ma io direi che sono, continuano entrambi a essere di fondamentale importanza. Diciamo, eh, eh, politica monetaria significa essenzialmente la determinazione dei tassi di interesse interni è quindi una variabile fondamentale di politica economica perché dai tassi di interesse dipendono, è uno dei determinanti sia dei livelli dell'occupazione e anche della distribuzione del reddito. E l'altra, la politica fiscale o di bilancio, non significa nient'altro che livello e composizione della spesa pubblica eh, e quindi anche le forme del suo finanziamento e quindi anche eh, il tipo di prelievo fiscale, le caratteristiche del prelievo fiscale, la sua maggiore o minore progressività, eccetera. Quindi questo, diciamo, la... Eh, Politica monetaria e la politica fiscale sono degli strumenti fondamentali di politica economica che sono naturalmente indispensabili per qualunque seria politica espansiva, cioè per qualunque politica che miri a mantenere alti livelli di occupazione. Eh, questi eh, strumenti tradizionali di politica economica keynesiana, eh, più che sostituiti possono, anzi, vanno eh, a senso concepirli come integrati da altri strumenti, eh, altri strumenti ai quali peraltro eh, Keynes attribuiva moltissima importanza. Mi riferisco per esempio in particolare agli investimenti pubblici, cioè a una politica di investimenti pubblici autonomi come eh, cruciale per eh, per poter assicurare all'interno del capitalismo eh, situazioni non troppo lontane dalla piena occupazione Keynes non credeva che eh, la, la, la componente della domanda effettiva costituita dall'investimento privato eh, eh, soggetto a maggiori o minori incentivi all'investimento quindi è tremendamente volatile una componente della domanda effettiva cruciale ma caratterizzata da una marcatissima volatilità, potesse essere eh, capace di assicurare persistentemente nel tempo alti livelli di occupazione, che quindi l'investimento privato dovesse essere integrato sistematicamente dall'investimento pubblico. Quindi eh, l'investimento pubblico eh, è uno strumento, anche da Keynes, considerato fondamentale per diciamo, livelli tollerabili di benessere all'interno del capitalismo. Ma altri strumenti che Keynes considerava fondamentale erano il controllo di tutti i tipi di transazioni della nazione con il resto del mondo, in particolare il controllo dei movimenti di capitale. Tenete conto che senza controllo dei movimenti di capitali, è impossibile mantenere il controllo del livello dei tassi di interesse interni, variabile cruciale di politica economica, ma è anche impossibile eh, stabilire la, le forme del finanziamento della spesa pubblica per beni e servizi, da cui dipende in larga misura il benessere della collettività. Perché, ad esempio, se il regime di libertà completa di movimenti di capitali, eh, naturalmente... Eh, il sistema fiscale il sistema del prelievo le forme del prelievo fiscale tenderanno a essere molto simpatetiche nei confronti del capitale nel senso che se una nazione tassa troppo i eh, capitali i redditi da capitali i guadagni in conto capitali i redditi elevati eccetera i regimi di libertà e di manti capitali questi tenderanno a defluire verso l'estero e questo quindi eliminerà qualunque possibilità di determinazione autonoma dei tassi di interesse e di... Eh, insomma, la libertà di movimenti capitali è incompatibile con la sovranità di una nazione, sia in campo monetario che in campo fiscale. Ma Keynes insisteva anche, oltre che sul controllo dei movimenti capitali, anche sull'opportunità, anzi l'indispensabilità di una politica sia industriale che commerciale mirante a eh, rendere, ad accrescere l'autosufficienza della nazione, quindi diciamo a rendere i livelli di attività e di occupazione più indipendenti da quello che succede nel resto del mondo. Però qui non è tanto sostituzione di questi strumenti, investimenti pubblici e controllo delle transazioni con il resto del mondo, eh, a strumenti più tradizionali di politica ma è integrazione, insomma. Quindi la politica industriale, la politica di controllo delle transazioni con il resto del mondo, integra la politica monetaria e la politica fiscale. Quindi integrazione più che sostituzione. Grazie mille, grazie professore. Beh, eh, abbiamo già toccato eh, insomma alcuni dei temi che, eh, che sono eh, di vitale importanza oggi eh, a livello internazionale ma anche e soprattutto a livello eh, nazionale che è quello che poi ci interessa in questo momento. Um, abbiamo parlato di investimento pubblico. Durante la pandemia... Uh, soprattutto diciamo, nel, nel 2020, ma poi anche per parte del 2021, uh, durante soprattutto appunto, la prima fase, c'erano stati diversi segnali a livello internazionale, se pensiamo alla famosa, al famoso articolo di Draghi sul Financial Times, che poi è stato in un certo senso l'antipasto a a, a, alla sua candidatura la presidenza del consiglio che l'ha portato poi eh, a Palazzo Chigi e um, durante questa prima fase dell'emergenza pandemica in molti avevano visto una sorta di, di ritorno dello Stato tanto che se non sbaglio anche lei eh interpellato su questo tema aveva colto dei passi avanti eh, verso un maggiore intervento dello Stato nell'economia verso diciamo una una visione meno rigida del, del dogma dell'austerità. Dell Ora Uh, a un anno e mezzo dallo scoppio della pandemia, uh, si sente di confermare questa impressione? E qual è uh, la proposta politica che, uh, che si può suggerire uh, per il governo di questo paese? Quale, quale margine di azioni ha uh, l'Italia senza che sopraggiungano in contemporanea dei cambiamenti in altri paesi? Mm. Ma. Beh, sì, dico subito che non credo di aver mai avuto l'impressione che lei ricordava prima, ma insomma, questo è abbastanza irrilevante. nel no, eh, pro Sì, io, proposta politica, forse, pro forse ha più senso parlare di proposta di politica economica. Cioè, no, insomma, esatto. eh, eh, io credo che. Quello che un ipotetico eh, programma eh, di sinistra dovrebbe avere in mente come obiettivo primario della politica economica è, eh, è il riassorbimento eh, della disoccupazione in Italia, la disoccupazione della sottooccupazione. No? Eh, si tratta di all'incirca 6-7 milioni di persone tra disoccupati, parzialmente occupati, cioè nel senso persone involontariamente occupate a tempo parziale, una gran massa di fuoriusciti dalla forza lavoro in quanto scoraggiati e in parte emigrati. Insomma, se mettiamo insieme questi gruppi, disoccupati in senso proprio, involontariamente sottoccupati, scoraggiati e quindi usciti, arriviamo a 6-7 milioni di persone, è una cifra molto ragguardevole. Questo dovrebbe essere l'obiettivo primario di un programma di politica economica alternativo, diciamo, cioè progressista, progressista. E non è difficile, diciamo, individuare con che tipo Programmi pubblici: questo riassorbimento potrebbe essere realizzato? No? Eh, quello che le cose che vengono in mente sono eh, piuttosto ovvie, direi. Pensiamo, si pensi a programmi eh, di edilizia sociale, no? Miranti a assicurare su tutto il territorio nazionale. Degli alloggi, degli alloggi dignitosi alle giovani coppie. Questo contribuirebbe in maniera fondamentale, per esempio, ad alzare il tasso di natalità infimo che ormai abbiamo in Italia. Insomma, no, certo, la gente è impossibile pensare <ride> che si metta insieme e faccia figli nel clima di incertezza, di precarietà, di incertezza riguardo al futuro. Cioè, insomma, la spiegazione di, del livello a cui in relativamente poco decenni dai primi posti agli ultimi è sceso in tasso dell'età è semplicemente questa. No, gli italiani sono sufficientemente intelligenti per non mettersi a fare figli in queste condizioni. Quindi insomma una, un programma di edilizia sociale su tutto il territorio nazionale sarebbe veramente fondamentale anche da questo punto di vista. Poi nei programmi di messa in sicurezza il territorio, da, cioè di sistemazione idrogeologica del territorio e messa in sicurezza da eventi sismici, eh, poi eh, programmi di eh, conservazione del nostro patrimonio culturale, siti archeologici, musei, biblioteche, archivi. Eh, naturalmente programmi di potenziamento del nostro sistema di ricerca e di istruzione a tutti i livelli, eh, conservazione di parchi e giardini, eh, eh, ma insomma appunto si tratta di un programma diciamo, di eh, rilancio della macchina dello Stato no? in una serie di programmi di carattere culturale, sociale, ambientale. Insomma dopo eh, decenni di tagli di blocco dei concorsi pubblici, eh, rilanciare programmi di questo genere eh, trasformerebbe la nazione e si farebbe uscire da questo contesto di degrado sociale e culturale, oltre che economico, in cui ci troviamo. Vede, vede un briciolo di queste cose che ha elencato adesso nel, uh, nel uh, in quello che sta facendo l'attuale governo o pochissimo quasi niente pochissimo quasi niente poi molto molto eh, diciamo eh, eh, delegato a privati, eh, molto basato su sì, sussidi, su, sì, molti eh, flussi molto cospicui di sussidi, aiuti alle imprese, anche alle famiglie in funzione di contenimento del disagio sociale, di sforzo di preservare la coesione sociale. Eh, Se sì, non perdiamo di vista, da questo punto di vista, che insomma il liberismo ha, gli strumenti eh, di, eh, di salvaguardia del contesto, eh, non consistenti meramente in interventi repressivi, insomma. No? Eh, appunto, si tratta di vari sistemi di sussidi oltre che all'impresa, ma anche alle famiglie, tutte queste forme di integrazione, di diritti minimi che, in parte, sono a loro volta. Sussidi alle imprese perché integrano salari e quindi consentono alle imprese di risparmiare. Però quindi ha una vasta gamma di strumenti a cui ricorrere in alternativa a, mer a meri interventi repressivi per, mantenere no? insomma, per contenere possibili ribellioni ed esplosioni sociali o fenomeni di rottura della coesione sociale pericolosi per gli stessi certi ambienti. Sta mostrando di disporre di una serie di strumenti. Insomma. Però non c'è molto più di questo, insomma, che a me sembra. Eh, sostanzialmente un, ins un insieme di strumenti anche articolati di aiuti, di assistenza e di sussidi alle imprese e alle famiglie in funzione contenimento degli effetti depressivi della pandemia e poi nemmeno ovviamente non in maniera chiara di carattere persistente. È tutto molto... No, scusi, mi, mi permetto di chiedere un'altra cosa su questo tema perché ehm, eh, siamo molto interessati alla sua, alla sua risposta. Lei crede che durerà questa. Um, diciamo questo, uh, la distribuzione di denaro? Esatto, la distribuzione di denaro allo stesso tempo, il, no, il non rispetto dei, dei vincoli, dei parametri, le, le concessioni che, uh, che vengono date ai singoli paesi di sforamento del, del bilancio, del deficit pubblico? è difficile dirlo diciamo che tutta l'esperienza degli ultimi trent'anni per come è stato costruito il progetto europeo per il modo come questo progetto è stato gestito per eh, l'enfasi eh, per l'enfasi eh, sul mercato e la concorrenza direi di no, no? non è ragionevole pensare a una persistenza nemmeno di queste forme dal punto di vista dell'entità delle risorse liquide in, in, in, eh, destinate a questo sforzo di contenere gli effetti depressivi della pandemia. Diciamo, no? eh, tutto, ma credo che sia alla luce dell'esperienza ragionevole pensare che è una cosa abbastanza a tempo, proprio questo sforzo di impiego di risorse per alleviare gli effetti depressivi. Eh, questo, questo, è forse uno degli, questo è forse un punto su cui vale la pena di soffermarsi un attimo, nel senso che per tutti i programmi che elencavo prima, veramente, eh, che non c'è dubbio che nel loro insieme, se uno ci ragionasse sopra e facesse qualche calcolo, sarebbero in grado di... Eh, Tirare fuori il paese da questa situazione caratterizzata da così marcati livelli di disoccupazione e sottoccupazione volontaria, scoraggiamento e abbandono della forza lavoro, eccetera, eccetera. C'è però un problema eh, che, che non è... Eh, che forse lei ha in qualche modo toccato nella sua domanda e cioè se l'Italia ce la può fare da sola a fare questo no? cioè un programma del genere quindi un programma di rilancio della macchina dello Stato dopo decenni di tagli in funzione di riassorbimento dell'occupazione, della disoccupazione attraverso programmi pubblici sostanzialmente no? è concepibile all'interno delle regole europee, cioè all'interno eh, del fatto che l'Italia ha sottoscritto delle regole e fa parte di questo progetto europeo. Eh, ecco, questo a me sembrerebbe attualmente il problema fondamentale, quindi il problema non è tanto a quali programmi ricorrere oggi in Italia per riassorbire, per mirare all'obiettivo. Del riassorbimento della disoccupazione no, questi programmi non sono di, sono abbastanza agevolmente individuabili dato l'elenco di bisogni che, che la collettività ha accumulato in questi 40 anni eh? in conseguenza del neoliberismo e delle politiche neoliberiste quindi del degrado sociale economico culturale che ha subito la nazione in questi 40 anni il punto è eh, se l'Italia può affrontare un progetto del genere di riassorbimento della sua disoccupazione attraverso una serie di programmi pubblici, essendo inserita in questo progetto con i vincoli che questo comporta. Ecco, allora il punto è questo: è che non c'è dubbio che, in assenza di un coordinamento in senso espansivo, delle politiche economiche di tutte le nazioni, membre dell'Unione, eh, se non ci fosse un coordinamento marcatamente espansivo delle politiche economiche, marcatamente espansivo e di carattere persistente, appunto, non 3-4 anni fino al 2025-2026, no? ma di carattere, allora, diciamo, l'Unione europea, il progetto europeo. Preso atto dei risultati di lungo periodo, di come è stato fino ad ora realizzato e svegliato diciamo da un evento inatteso come la pandemia, decide di correggere completamente il tiro no? e di eh, mettere in atto un coordinamento persistente di carattere marcatamente espansivo delle politiche economiche dei Paesi membri dell'Unione. Bene, Allora, l'Italia farebbe parte di questo coordinamento e insieme agli altri no, potrebbe perseguire il suo obiettivo di assorbimento della disoccupazione. Ecco, ma in assenza di questo coordinamento marcatamente espansivo e di carattere persistente, delle politiche economiche dei paesi dell'Unione, eh, eh, l'Italia, che decidesse di riassorbire la sua disoccupazione attraverso programmi come quelli che ho provato prima di elencare, molto rapidamente incontrerebbe serissimi problemi di bilancia dei pagamenti. Cioè molto rapidamente do, non potrebbe più permettersi di perseguire l'obiettivo della piena occupazione perché la sua bilancia dei pagamenti correnti andrebbe drammaticamente in rosso. Cioè le sue importazioni di beni e servizi eccederebbero in maniera molto considerevole le sue esportazioni e quindi non si potrebbe più permettere di perseguire questo programma. Allora, a questo punto l'unico modo in cui l'Italia potrebbe, ciò nonostante perseguire l'obiettivo della piena occupazione come obiettivo primario per economica, è di ricorrere a politiche industriali sostitutive di categorie fondamentali di importazioni, cioè di beni base, beni sono necessari perché entro nella produzione diretta e indiretta di qualsiasi altra merce, quindi ridurre la sua dipendenza dall'estero per alcune categorie di beni essenziali attraverso una politica di investimenti pubblici. Una politica industriale consistente in investimenti pubblici capaci di installare capacità produttiva all'interno della nazione diretta a produrre questi beni dai quali dipendiamo dall'estero quindi politiche industriali sostitutive di alcune categorie di importazioni attraverso investimenti pubblici autonomi e politiche commerciali politiche di controllo delle importazioni fondamentalmente eh, destinate a creare spazio di bilancia dei pagamenti per il periodo corrente a che questi investimenti pubblici creino la capacità industriale addizionale sostitutiva di importazioni. Gli investimenti hanno dei periodi di gestazione più o meno lunghi, nel frattempo i problemi di bilancio dei pagamenti si renderebbero tremendamente urgenti e cospicui e questo andrebbe affrontato con delle riduzioni amministrative di Categorie importanti di importazioni non indispensabili al, pro, al processo produttivo e anche con restrizioni molto forti di importazioni dai paesi a bassissimo costo del lavoro. Quindi, nel caso di certi beni finali di consumo attualmente importati da zone del mondo a molto a infimo costo del lavoro, si proprio di ricorrere a delle tradizionali politiche protezionistiche, cioè tariffe molto alte. O Bloccare o ridurre drasticamente queste importazioni. Naturalmente, il ecco, punto è questo: che se si tratta di un insieme, diciamo, di politiche eterodosse alla luce delle regole europee e delle eh, forme di politica economica diventate dominanti negli ultimi eh, 3-4 decenni. Decisa, allora, eh, quindi, eh, Qualora eh, l'Unione Europea eh, non accettasse che uno qualunque dei suoi membri perseguisse politiche di questo genere in funzione di riassorbimento dei suoi livelli di disoccupazione, in funzione di aumento del benessere sociale interno, è chiaro che non resterebbe altro per l'Italia, ma per qualunque altra nazione che intendesse perseguire una linea di politica economica di questo tipo che, che, che recuperare la sua sovranità in campo economico, cioè sostanzialmente emanciparsi dal progetto europeo. Grazie, grazie mille professore, anche perché è riuscito a portare degli esempi estremamente pratici che secondo me eh, anche le persone non così ferrate di in economia possono capire. Quindi grazie davvero la, per la spiegazione molto chiara. Tutte diciamo, le istanze che lei eh, ha, ci ha raccontato adesso chiaramente eh, sembrerebbero la spina del sale su cui poi eh, erigere un progetto eh, politico di, eh, popolare, se vogliamo chiamarlo con questo, con questo nome, che è anche un po' il titolo, il, titolo di questo, il titolo di questo blocco. È quello che lei ha detto, è quello che ci si aspetterebbe da, eh, da un soggetto politico che al momento in Italia eh, non esiste. Ma, um, anche sfido comunque a, a trovare qualcosa di simile anche a livello eh, europeo. Ora, um, fino ad ora siamo restati più sull'economia. Chiaramente, essendo lei, uh, que essendo questa la sua, uh, il suo, la sua disciplina, <ride> ehm, non le chiedo di um, commenti eh, che si allontanino molto da questo punto, ma mi interessa dal punto di vista politico. Uh, abbiamo visto in questi anni in Italia innumerevoli tentativi di regruppamenti delle varie anime della sinistra italiana sia all'interno sia all'esterno del Parlamento um, quali sono secondo lei le condizioni necessarie per la nascita di un soggetto popolare e poi mi interesserebbe sapere questa è proprio una, una, una mia uh, fissa se vogliamo se secondo lei in un soggetto di questo tipo sarebbe necessario mantenere uh, parole come sinistra come socialista, come socialdemocratico, socialdemocrazia o sono parole oggi che... Mh, hanno perso il loro significato, comunque rischiano di allontanare eventuali nuovi, nuovi lettori. Mm. Eh, iniziamo da quest'ultima parte. Eh? Allora, mm, no, io direi che non hanno perso proprio niente, <ride> insomma, cioè, insomma, anzi, eh, è importante usare questi termini, sinistra. Socialismo, socialdemocrazia o riformismo socialdemocratico, insomma, perché appunto si tratta, a mio avviso, adesso di, eh, di sottolineare che, che, non, eh, che non bisogna inventare niente di nuovo. Insomma, capito? questo è il punto. Insomma. non, non c'è da inventare niente di nuovo. Ecco, il fatto è che. Diciamo, Dopo eh, quello che è accaduto alla sinistra in Europa in, nel, negli ultimi decenni, eh, quello che andrebbe sicuramente sottolineato è che per, con il termine sinistra si intende sinistra di classe, cioè si intende difesa dei salariati, difesa degli interessi dei salariati e dei ceti popolari, in funzione del miglioramento delle loro condizioni di vita. Questa. Cioè la sinistra di classe è questo. No? Eh, la difesa degli interessi di una parte della popolazione, <ride> quella che vive di redditi da lavoro dipendente. No? Quindi, eh, quindi sinistra di classe. Eh, Qual era la... Non mi ricordo l'altra parte della... Le baguette. condizioni, no, quali sono le condizioni? Ah, sì, sì, le condizioni, certo. cioè, le condizioni... Eh, io penso che una condizione importantissima è eh, la visione, la costruzione di un... Eh, Percorso di politica economica alternativa, quello che cercavamo di fare prima. diciamo, L'arma fondamentale è riuscire a eh, avere le idee il più possibile chiare su qual è il percorso che occorrerebbe intraprendere, seguire. Percorso, ma soprattutto di politica economica, insisto su questo, insomma, no? eh, per appunto la difesa degli interessi dei salariati e dei ceti popolari. Insomma, qual è il percorso di politica economica che l'Italia oggi dovrebbe perseguire avendo come obiettivo prioritario il riassorbimento della disoccupazione? Anche dalla discussione che abbiamo fatto rispetto alla prima domanda, questo è l'aspetto cruciale della questione, no? uscire dalla disoccupazione, dalla sottocupazione, dalla precarietà, no? perché questo poi è, è cruciale per, per cambiare anche la distribuzione del reddito. Attenzione, la distribuzione del reddito non solamente quella primaria, quella che ha a che fare appunto col, col di, con il rapporto, con. Con le forze relative dei combattenti col potere contrattuale dei salariati e quindi nella capacità in situazioni di eh, vicina alla piena occupazione, capacità dei salariati di della loro contrattazione con la controparte di ottenere salari più alti ma anche la distribuzione secondaria del reddito, quella che avviene attraverso lo Stato sociale, attraverso Diciamo varie forme di salario indiretto e differito, eh, tipo appunto la sanità, i trasporti pubblici, l'istruzione, le pensioni. No? Tutte, sono tutte forme di salario indiretto e differito, ma che anche loro dipendono crucialmente dai rapporti di forza. Questo è un punto che. Fermiamoci un secondo su questo e poi torniamo alle condizioni, che era la domanda che a lei interessava. Facciamo uno sforzo di ricordarci alcuni aspetti della realtà che si è creata in molte nazioni europee nei primi trent'anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale. No? E molte nazioni avevano decisamente come obiettivo primario della politica economica durante quel trentennio eh, il raggiungimento e mantenimento di alti livelli di occupazione. Naturalmente, in parte si sapeva, in parte venne allora riscontrato alla luce dell'esperienza che il raggiungimento e il mantenimento nel tempo di alti livelli di occupazione, in quanto comportava un maggiore potere contrattuale dei salariati, comportava anche la capacità dei lavoratori e dei loro sindacati nella contrattazione salariare di ottenere salari crescenti, spesso che riuscivano a tenere dietro agli aumenti della produttività del lavoro e in certe fasi anche a essere superiori all'aumento della produttività del lavoro e quindi a cambiare la distribuzione del reddito a favore dei salari. Allora, allora durante quel trentennio, eh, si comprese eh, da parte di chi governava e anche da parte dei ceti sociali dominanti, eh, quindi da parte dei eh, capitalisti e dei loro rappresentanti, che in, in un contesto caratterizzato da livelli persistentemente alti di occupazione e quindi da un forte potere contrattuale dei lavoratori, l'unico modo per contenere gli effetti distributivi di questa forza contrattuale dei salariati, era quella di ricorrere allo stato sociale, cioè di, eh, eh, di eh, per contenere nella contrattazione salariale le rivendicazioni salariali eh, accrescere il tenore di vita e il benessere del lavoro dipendente attraverso importanti categorie di spesa sociale. Quindi questi salari indiretti e differiti, cioè, diciamo, era il cosiddetto scambio sociale. Voi non usate tutta la vostra forza contrattuale per ottenere salari più alti che comporterebbero un eccessivo contenimento dei margini di profitto, con possibili effetti negativi sulla, sugli investimenti privati, oppure con una perza di... Eh, eh, di eh, di competitività da parte delle merci prodotte all'interno e noi in cambio vediamo lo Stato sociale. In cambio vediamo delle pensioni generose, vediamo una sanità pubblica che si rispetti, vediamo trasporti pubblici, vediamo la scuola pubblica, insomma, <ride> pezzi cospicui importantissimi del salario, indiretti. No? Quindi era un circolo virtuoso eh? A sua volta questi programmi sociali contribuivano a garantire gli alti livelli di occupazione perché significavano alti livelli di spesa pubblica per beni e servizi e una forte fetta di impiego pubblico nell'occupazione complessiva, quindi salari pubblici spesso più generosi di quelli privati e comunque più certi. Va bene. Allora, quindi un vero circolo virtuoso che negli ultimi 40 anni si è sostituito esattamente dall'opposto. Cioè un circolo vizioso. Via via che con l'aumento della disoccupazione, il potere contrattuale del lavoro dipendente si è affievolito, i salari hanno cessato di tenere dietro agli aumenti della produttività, la distribuzione ha continuato a cambiare a favore dei redditi della capitale impresa, anche lo stato sociale, generoso ma costoso in termini fiscali per i certi ambienti, è diventato sempre meno necessario perché il patto sociale che ha generato lo Stato sociale era per in quel modo contenere le rivendicazioni dei, dei lavoratori e dei loro sindacati. Nel momento che il potere contrattuale esaliati è, è stato sostanzialmente azzerato o, o pressoché azzerato, no? e i sindacati hanno perso qualunque potere, vabbè, adesso non entriamo in questo, anche lo Stato sociale generoso ha cessato di essere necessario. E quindi è il ridimensionamento drammatico dello Stato sociale, nonché della progressività del sistema fiscale. Perché, certo, lo Stato sociale generoso è costoso per certi ambienti, perché vuol dire un, un prelievo fiscale caratterizzato da una marcata progressività. Eh, quindi, no, è l'unico modo che il capitale e i ceti ambienti hanno per assicurare la, la pace sociale un funzionamento e la coesione sociale eh, alternativo a creare masse disoccupate pazzesche e situazioni di tensione, di carenza di coesione sociale che alla fine sono pericolose anche per i ceti ambienti. E allora le condizioni, torniamo alla questione. A me sembra veramente, insisto, forse posso sembrare un po' fissato, ma io credo che una condizione eh, veramente molto importante è quella di, eh, di riuscire ad avere una visione il più possibile chiara di un percorso di politica economica criticamente fondato. Senza quest'arma... Senza, veramente, io credo che tutta l'esperienza di questi decenni rivela che, che senza quest'arma, se non si dispone di un progetto chiaro di politica economica alternativa criticamente fondato, fondato quindi basato sull'analisi no, della realtà economica di cui si tratta, eh, nessun movimento popolare... Di opposizione alla realtà sociale corrente nessun movimento di ribellione alla realtà sociale corrente ha qualche possibilità di sbocco progressivo eh, Forse l'esempio recente più importante è quello dei gilet gialli in Francia nel 218-219 che è stato un movimento popolare di una certa rilevanza perché è stato nazionale, ha coinvolto, eh, ha costretto il governo a fare marcia indietro su alcuni punti, eccetera. però era caratterizzato, non, non c'era una visione chiara di un percorso da parte della Francia in quel caso di politica economica alternativo in grado di cambiare le condizioni di potere distributive, in quel caso in Francia, rispetto alle condizioni di potere distributive che anche in Francia il neoliberismo aveva creato nei precedenti 30-40 anni. Quindi questa per me è la condizione prioritaria, riuscire a costruire un percorso di politica economica criticamente fondata. Marx diceva eh, appunto «O ne teori, keine rivoluzione!» Senza teoria nessuna rivoluzione. Ecco, oggi possiamo dire che senza un disegno, una, una visione di un percorso di politica economica criticamente fondato, eh, non si esce dalla situazione pietosa in cui il neoliberismo gettato all'Europa negli ultimi 40 anni. Lei crede, esco secondo la scaletta, ma lei crede che um, un'unione uh, di paesi, se vogliamo, appunto meridionali, latini, una famosa unione latina, potrebbe riuscire, non dico più facilmente, ma con meno difficoltà a costruire un, un, una prospettiva economica di questo tipo e soprattutto portarla avanti senza che l'intero apparato mediatico, nazionale e internazionale, gli eh, remi contro? Sì, beh, il mio sogno a livello di fantasia è un'intesa tra l'Italia e la Francia sarebbe più che sufficiente, cioè non sarebbe irresistibile. Le immagini... Che si creassero in questi due paesi, e non ti è inutile pensare agli altri: insomma, perché, insomma, eh, immagini che si creino in Francia e in Italia de, un movimento popolare sufficientemente forte e appunto dotato di una visione chiara di un percorso di politica economica eh, capace di avere come obiettivo primario l'assorbimento della disoccupazione e la ricostituzione di uno Stato sociale Io di questo nome, un'intesa tra un movimento popolare italiano e francese su, questi, su questo percorso sarebbe sarebbe irresistibile, assolutamente irresistibile. Non ci sono paesi del nord che tengono, ma nemmeno la Germania, anche perché l'egemonia della Germania è francamente un po' ridicola, capito? È ridicola per tanti motivi, non solo per motivi storici, culturali eh, che lei... Eh, eh, da germanista eh, conosce meglio di me, insomma, no? eh, la Germania è sicuramente una grande nazione, 80 milioni di abitanti, appunto una grande nazione di 80 milioni di abitanti, che ritiene di poter svolgere un ruolo egemonico in Europa crescendo attraverso le esportazioni nette di beni e servizi. Cioè non impiegando all'interno tutto quello che produce, ma facendolo assorbire dagli altri. Ma insomma, nessuna potenza egemone ha mai funzionato così, capito? È un, solo un piccolo paese di merda può pensare di crescere attraverso le esportazioni nette di beni. Pensiamo all'egemonia americana. Cioè, L'egemonia americana si è eretta per decenni sul fatto che appunto... È, non solo sulle armi ovviamente, ma anche sul fatto che trascinava tutti gli altri. Il sostegno, vero. chiaramente. Cioè, non esiste, cioè, non esiste la, una potenza egemonica che, la cui crescita è caratterizzata da, dal fatto di avere on, anno dopo anno ingenti flussi di esportazioni nette, di beni e servizi. È grottesco. Quindi in aggiunta alle ragioni storiche e culturali Perdiamo di vista che eh, diciamo, il, il la culla del neoliberismo dal punto di vista della è il mondo della lingua tedesca. L'Austria. La L'Austria, certo. Quindi, insomma, eh, ci sono tante ragioni per considerare il ruolo egemonico della Germania roba leggermente grottesco. <ride> grazie Ma sì, la Francia e l'Italia questo è un sogno sarebbe bellissimo non si realizzerà c'è stato, sta, stato pochi giorni fa un accordo però è chiaro che gli attori non sono magari quelli più più idonei per pensare a delle, a delle misure eh, popolari. Però c'è stato qualche giorno fa un accordo eh, Draghi-Macron che molti eh, osservatori, forse eh, in maniera quasi illusoria, sperano di identificare come l'inizio di un'asse eh, Parigi-Roma. Eh, per fare che? Per fare che. È esatto, è quello il tema. È quello per cambiare il polo, ma con le stesse politiche. <ride> Quindi questo... <ride> Vabbè... Senta, no, allora ci avviamo alla conclusione. Grazie mille. Una delle, um, uh, delle domande che ci tenevo a fare, anche perché lei ha scritto un libro su questo argomento, è proprio che uh, uno dei punti di discordia, se vogliamo, all'interno delle sinistre varie, soprattutto anche del delle singole anime extraparlamentari, che poi rappresentano delle percentuali così basse, ma che su molte cose non trovano l'accordo e eh, uno di dei, dei temi eh, è l'immigrazione. Ora um, non si riesce proprio a trovare um, una posizione diversa da quella del dell'accoglienza che per l'amor di Dio è, è, è, è giustissima, bisogna distinguere tra il tema dell'accoglienza senza se e senza ma che spesso viene posto come un pilastro e invece quei mh, que, que, quelle anime della sinistra europea mi viene in mente per esempio uh, Sarvag che neesti in Germania che hanno provato uh, in questi anni a uh, a introdurre un'idea un leggermente diversa appunto uh, dell'accoglienza a ogni costo nella salvaguardia dei lavoratori uh, tedeschi nello specifico nazionali uh, in generale però ha avuto poca fortuna. Ecco, eh, ci vuole fornire la sua la sua prospettiva, il suo punto di vista su questo tema. Beh, sì, è eh, sì, eh, eh, un tema un po' abbastanza disarmante. Insomma, diciamo che per uno studioso del capitalismo, per, uno, per, un, per un economista critico, eh, a me direi che la posizione eh, della sinistra più o meno in tutta Europa. Sul tema dell'immigrazione è uno degli aspetti più sconcertanti della, della situazione corrente. Eh, ma, insomma, è difficile negare che l'immigrazione è l'aspetto diciamo, della mondializzazione eh, più, più, eh, più immediatamente e fisicamente subito dai salariati, dai ceti popolari delle diverse nazioni europee, no? eh, perché è quello più eh, eh, immediatamente e fisicamente subito. Perché è l'aspetto, eh, diciamo, eh, perché è eh, la forma di concorrenza più diretta che i salariati delle nazioni più industrializzate subiscono da parte eh, di eh, eh, lavoratori, di persone eh, provenienti da nazioni caratterizzate da eh, rapporti di forza tra capitale e lavoro completamente diverse e da una coscienza di classe completamente diversa. Quindi, diciamo, eh, l'immigrazione è la forma di concorrenza più diretta che subiscono i salariati delle nazioni più industrializzate ed è quindi la forma della mondializzazione, l'aspetto della mondializzazione che i salariati subiscono eh, più fisicamente, più immediatamente. Io, io penso, per esempio, che eh, la libertà di scambio delle merci è ancora più importante come forma di concorrenza, però è sicuramente meno direttamente, eh, immediatamente, fisicamente subita dai ceti popolari rispetto all'immigrazione. Allora, quando c'è concorrenza tra salariati appartenenti a contesti sociali così diversi, no? non può esserci solidarietà. La concorrenza è incompatibile con la solidarietà, ma questa, tutta la storia del capitalismo lo mostra, insomma, no? dall'epoca dell'immigrazione degli irlandesi in Inghilterra nella prima metà dell'Ottocento c'è tutta la storia del capitalismo che ci mostra questo eh, non ci può essere solidarietà se c'è concorrenza tra salariati è un, è un tema tabù Purtroppo, è bizzarro, è estremamente bizzarro che sia così eh, tabù. Eh, insomma, c'è anche un altro aspetto incredibilmente bizzarro: cioè, tutte, tutta la sinistra, compresa eh, anche quella che si considera la sinistra antagonista, eh, se ci pensa, è strano che non usi l'argomento dell'immigrazione dell eh, come, eh, come arma critica nei confronti dell'Europa, del progetto europeo, no? mentre invece si presta moltissimo. In che senso a me sembra che si presta, che si presterebbe a essere usato come arma critica, eh, insieme ovviamente ad altre, ma insomma... Il progetto europeo è sostanzialmente diciamo, gestito dai da dei tecnocrati della banca e della finanza culturalmente impresentabili. Una conseguenza di è, una conseguenza importante di questo è che Uh, L'Europa, il progetto europeo, manca totalmente di una politica estera europea degna di questo nome, no? uh, né nei confronti dell'Africa, né nei confronti del Medio Oriente, né di qualunque altro teatro geopolitico di qualche rilevanza. Non c'è politica estera diversa dalla totale subalternità dell'Unione nei confronti delle eh, nei confronti delle decisioni disastrose di politica estera degli Stati Uniti, no? tutte disastrose, da sempre, dalla guerra di Corea in poi, sistematicamente disastrose. Per fissare le idee negli ultimi anni, negli ultimi vent'anni, basta pensare ai, no, ai guai compiuti in Medio Oriente, no? eh, con l'aiuto sostanzialmente sempre, con l'appoggio sostanzialmente dell'Europa, ma che hanno avuto come conseguenza il continuo affollarsi ai confini d'Europa di migliaia di profughi che vogliono entrare. No? Insomma, e non c'è il collegamento, cioè, insomma, voglio dire, i migliaia di profughi che continuano a affollarsi ai confini d'Europa sono chiaramente una conseguenza di questa politica, di, cioè, di questa assenza di politica, di questo accodarsi alle scelte, alle scelte disastrose degli Stati Uniti in maniera così subalterna e critica. Ma eh, non, cosa, non ci si può aspettare nient'altro da dei tecnocrati della banca e della finanza culturalmente impresentabili, incapaci di concepire una politica eh, estera eh, dell'Europa sugli. Eh, dei contesti più importanti per le sorti dell'Europa stessa. Insomma. Cioè, quindi, sì, insomma, questo tema dell'immigrazione è, è decisamente sconcertante. Insomma, dovrebbe, essere, eh, dovrebbe essere ovvio a chiunque eh, sia, abbia perlomeno tentato di sviluppare delle analisi di classe e che si ritenga eh, simpatetico nei confronti degli interessi dei cittadini popolari avere queste posizioni nei confronti dell'apertura all'immigrazione è semplicemente grottesco non si capisce come si verrà fuori perché qui c'è un problema c'è proprio un problema culturale di fondo cioè questi non hanno capito niente <ride> grazie eh. Triste ma vero, um, è molto difficile discutere uh, serenamente di questo problema a sinistra, e a volte uno c'è per pensare, dico. Ecco, Modo per, uh, per avere una discussione più lucida su questi temi sia quello di trovarsi sempre più uh, in crisi. Uh, purtroppo sono crisi che toccano sempre di più i ceti popolari, quindi spesso le persone che discutono non sono quelle che sono poi effettivamente in crisi. No, ma... <ride> sono gli stessi. Scusa se ti interrompo, ma sono gli stessi che quando fino alla seconda metà degli anni '60. Uh, c'era una fortissima emigrazione italiana verso i paesi del nord Europa. No? Tra, la, tra il 1946 e il 1966 vanno via al netto 3 milioni di persone, i poveri italiani, che vanno a vivere a farsi a sfruttare altrove. No? Ecco, eh, quelli che ora si indignano per la reazione popolare nei confronti dell'immigrazione. L'Italia è diventata un paese di immigrazione e allora eh, i ceti popolari eh, non ne, voglio, ne farebbero volentieri a meno. Gli altri si indignano per questa reazione. Addirittura sarebbero tentati di tacciare reazioni, di razzismo, queste reazioni ostili a questi flussi di immigrati. Allora, questi che oggi si indignano sono gli stessi che Adesso non sono toccati perché appunto sostanzialmente non subiscono la concorrenza di queste eh, persone disposte a lavorare di più per meno. Perché questo è poi il punto. Qui, I salariati subiscono la concorrenza di masse di persone disposte a lavorare di più per meno. E basta mettersi nei panni di chi vive il lavoro e non ha alternative per essere leggermente seccato di questa situazione e preferire che non ci fosse, no? che si mettesse, che si chiudesse, che si tenessero fuori. No? Ecco, ma appunto tutti gli altri non sono toccati da questo, così come negli anni, fino agli anni 60, non, non erano toccati dal rischio di doversene andare a vivere, e a farsi sfruttare altrove. È esattamente lo stesso fenomeno. Non sento più niente. Non sente sento... niente perché avevo l'audio staccato. <ride> <ride> no, la stavo ringraziando davvero per... Ehm... Per le risposte estremamente eh, esaurienti e, e argomentate su tutti i temi. Le abbiamo fatto delle domande eh, estremamente eh, variegate su, su, su temi anche, anche, anche, anche molto diversi tra loro. Quindi io la ringrazio, spero potrà essere ehm, insomma, presto di nuovo, di nuovo nostro ospite e saluto tutte le persone che, eh, che si sono connesse per guardare questa, questa video intervista. Grazie mille. Grazie a voi, grazie mille. Buon lavoro, a presto.